No, raga, no, eh, Klaus, non voglio nominare quella marca, guarda Che marca? No, no Oddio, basti, a fanno te la cucina <ride> Tutto a posto? Eh, dici tanto è a me tutto a posto, tutto a posto, amici, amici, e amici Ma che cazzo è successo? Clippate questa esplosione poi, dite, poi dici a me L'olio, olio L'olio, olio Olio, olio, olio due, vuoi? la vendetta, porco, Alla diamolo la vendetta